buongiorno buongiorno a tutti buongiorno professor luca serianni buongiorno eh, eh, benvenuti a questa, alla presentazione di un libro bellissimo di, co, rispetto al quale c'è molto da dire molto da discutere molto da ragionare lo ha scritto il professor luca serianni che è, è uno dei più eminenti italianisti eh, ha insegnato una vita alla Sapienza di Roma, eh, ha lavorato su tantissime questioni della nostra lingua e sulla storia eh, della lingua italiana. Ha appena pubblicato il professor Luca Seriani per la terza questo volume, Il verso giusto, 100 poesie italiane. Ed è un volume, ed è quello di cui parleremo oggi, davvero prezioso, è prezioso innanzitutto per la cura editoriale, cioè è, è proprio bello vedere la pagina come è stata la risposta, l'utilizzo delle note, ehm, il tipo di discorso che tiene insieme questa personale eh, antologia eh, di poetica italiana. È prezioso la cura editoriale, è preziosa la cura intellettuale. Ecco, eh, questo libro si apre con una breve ma densa e ironicamente consapevole eh, prefazione del professor Luca Serianni che eh, prova a spiegare un po' il senso di questa selezione, prevede già tutte le possibili obiezioni e polemiche e con grande arte eh, retorica, con grande arte dell'argomentazione eh, risponde no? in, in punta di penna a tutte le possibili osservazioni lasciando ovviamente aperto il dibattito, la discussione eh, rispetto ai criteri scelti eh, per selezionare queste cento poesie eh, della, della, letteratura, della letteratura italiana. Eh, professor Serianni, eh, parleremo eh, ovviamente di questi criteri, mostreremo quali poesie sono state scelte, quali eh, insospettabilmente escluse, e ne motiveremo eh, ovviamente le ragioni, ma eh, io vorrei iniziare questa presentazione, conversazione con lei eh, facendole una domanda che è la grande domanda una domanda che ha eh, una forma di ingenuità eh, apparente ma che in realtà eh, prova a nominare ciò che eh, a volte ci dimentichiamo di nominare cioè lo specifico della poesia eh, la domanda potrebbe essere perché la poesia è poesia? o meglio ancora, se vogliamo essere un po' più precisi, in che cosa si differenzia eh, la prosa dalla poesia. Ecco, noi diamo per scontato che la poesia esista, diamo per scontato che, conoscendola, frequentandola, eh, sappiamo esattamente che, che cosa eh, rappresenta il suo linguaggio e la sua misura, ma probabilmente non lo sappiamo bene. Insomma, la differenza tra la prosa e la poesia. Dunque immaginiamo di rivolgere una domanda del genere a un bambino, eh, quindi a chi sia legittimamente titolare dell'epiteto di ingenuo. Il bambino risponderebbe probabilmente che nella prosa la riga di stampa occupa tutto lo spazio previsto nella poesia ci sono, nella pagina di un testo poetico ci sono molti bianchi risposta ingenua ma non assurda perché prescindendo dalla eh, poesia metricamente regolata no? un sonetto ovviamente si va a capo dopo ogni endecasillabo, nella poesia moderna e contemporanea gli spazi bianchi hanno un significato preciso e sono uh, vettori di un significato accanto alle parole che sono espresse. Di là da questo però c'è anche da dire che nella poesia si investe molto uh, sulle singole parole, questo è importante anche nella prosa, ma non fino a questo punto. Ogni parola è in una poesia uh, soppesata, carica di valori, carica di significato. E attingendo al mio libro farò due esempi, il primo non tanto ovvio, il secondo invece popolarissimo. Quello non tanto ovvio è di Remigio Zena, poeta genovese, siamo nel secondo Ottocento, un poeta abbastanza singolare, abbastanza appartato, che tra l'altro nella sua vita fu magistrato a Massawa, eh, che era stata, in cui era cominciata da pochi anni, dal 1885, se ben ricordo, la colonizzazione italiana. Nella poesia che ho accolto nell'antologia eh, si descrive un funerale eh, notturno nel caldo africano, nonostante la, appunto, la notte, e dice eh, Zena tra l'altro l'azzurranza scettica del mare con un abbinamento, azzurranza è un insolito nome di colore, ma soprattutto scettico ci fa pensare a una persona, a un essere umano che può essere scettico o no. Azzurranza scettica è un modo per indicare che ovviamente la natura è indifferente alla dramma di qualcuno che sia morto, e poi poco dopo dice la Brizza contumace, un fresco venticello che non si fa sentire anche in piena notte. Sono elementi che rappresentano un distacco indubbiamente dalla lingua poetica tradizionale. Il secondo e più celebre esempio naturalmente è quello di Montale, spesso il male di vivere incontrato, ossi di seppia in cui la divina indifferenza stampata con la maiuscola per volontà di Montale, con i poeti contemporanei dobbiamo valutare anche queste scelte che per i poeti più antichi eh, sono ricostruite dall'editore moderno, Beh, si parla anche della statua della sonnorenza concentrando in questa immagine il principio della indifferenza definita addirittura divina, chi lo sa, forse un'allusione alla tarassia degli epicurei, all'immagine degli dei esistenti, secondo gli epicurei, ma indifferenti alle vicende del mondo. Già la statua ci parla di immobilità, di indifferenza, no? possiamo anche usare nel linguaggio comune, ma perché stai lì come una statua quando qualcuno non si muove e non reagisce? Ma addirittura si aggiunge anche la sonnolenza propria del meriggio. Ecco, c'è un investimento sulla parola che va oltre la parola. Siamo portati a chiederci, di là dal significato letterale, che cosa il poeta voglia dire o possa dire. Ecco, questo è un punto chiave. Professore, io eh, ascoltandola ed è molto bello perché lei è partito eh, in questa risposta a evocare la figura del bambino il bambino che pone le domande quelle essenziali quelle dritte quelle che gli adulti hanno pudore a porre eh, per timore così di non, eh, um, di, di non fare bella figura allora in quest'idea semplice che il bambino direbbe beh la poesia la, è innanzitutto sono gli spazi bianchi che stanno attorno alle parole questa idea ci porta immediatamente in un mondo magico. Allora, mi viene in mente quello che mh, la Kabbalah, cioè la tradizione mistica ebraica, eh, a volte dice della Torah. Eh, la Torah, quindi come dire, il, il pentateuco per, per i cristiani, insomma. Eh, la Torah eh, e sono importanti le, le sono importanti le lettere stampate nere ehm, eh, sulla carta, ma altrettanto e più importanti sono gli spazi bianchi che circondano la lettera. Anche quelli vanno interpretati anche in quello spazio bianco, eh, secondo la Kabbalah ebraica, si trova il senso del, del messaggio, del messaggio divino. Ehm, questo, questo ragionamento, questo paragone che dal bambino ci porta ai grandi mistici della tradizione ebraica, tutto sommato eh, ci, ci, ci, ci, ci porta ulteriormente a questa visione del linguaggio magico. Eh, cioè nella poesia le parole vengono caricate di significati esattamente come un mago del rinascimento poteva caricare di significato un amuleto eh, oppure un simbolo e questo carico di significati veniva poi lanciato gettato eh, in, mano, in mano al mondo eh, da questo punto di vista professor Seriani, in che misura nel lavoro poetico è importante il cosiddetto mondo dell'immaginazione che non è come dire semplicemente fantasticheria ma quel luogo spesso indagato per esempio dai rinascimentali che si pone a metà strada tra il cielo e la terra, è il luogo in cui il concetto astratto si fa un po' più concreto e la percezione sensibile invece si astrae e, e, e cerca di, di, di, di avvicinarsi al concetto, cioè il luogo in cui terra e cielo si incontrano e che per un istante il significato e il significante diventano un po' la stessa cosa. Cioè la poesia è davvero il luogo in cui si può scatenare una magia Beh, eh, direi di sì, naturalmente con l'avvertenza che per molti secoli la poesia italiana è stata dominata dal riferimento ai generi, alla tradizione. Allora questa particolare scintilla tra significato e significante la sua rappresentazione fonetica va ricercata perché in apparenza i poeti eh, tendono a imitarsi, tendono a citarsi proprio come scelta deliberata devo dire che io ho cercato eh, di dare rappresentazione anche ad altre voci rispetto a quelle della eh, tradizione poetica che ha inciso in modo molto notevole per tanti secoli e le altre voci sono voci che non ci parlano solo dell'amore infelice, questo è uno dei temi poetici tradizionali, sembra che tutti gli amori debbano andare a finire male, se non vanno a finire male allora non c'è materia poetica, però uno dei testi dei primi secoli che ho scelto, che secondo me il testo più divertente dell'antologia è il contrasto di cielo d'Alcamo, che mette in scena eh, un eh, corteggiamento da parte di un corteggiatore molto rozzo, molto popolano, e una donna altrettanto popolana, eh, che all'inizio resiste ma alla fine cede. E, e l'ultimo verso, eh, piuttosto carino perché non ce l'aspettiamo in una poesia d'antologia, perlomeno da antologia destinata alla scuola quindi non è esattamente il mio caso all'oletto negimo alla buonora, non c'è bisogno direi di tradurla andiamo a letto a più presto. Ecco, Questo era per indicare che non ci sono solo le donne irraggiungibili cantate dai grandi poeti che pure hanno naturalmente una loro rappresentanza. Però è interessante anche dal punto di vista tematico andare a cercare temi che non sono quelli più eh, usuali, quelli direi che si depositano nella memoria di una persona di 60 o, 60 o 70 anni che ha alle spalle i suoi legittimi e spesso anche buoni ricordi di liceo Ecco, professor Seriani questa sua risposta è interessante importante. mi sono venute in mente mille possibilità mille domande che vorrei farle in questo momento eh, da una parte c'è quest'idea che nella sua selezione di queste 100 poesie che rappresentano la storia eh, della poesia italiana ecco c'è l'idea della eh, come dire di liberare eh, i poeti e la poesia da una certa sedimentazione scolastica no eh, e quindi riscoprire un canone di proporre un canone diverso no eh, ci sono tanti carneadi eh, per chi ha, ha fatto il, il liceo molti non tutti ovviamente, perché troviamo Petrarca, troviamo Dante, troviamo Ariosto, Montale, Gozzano, Leopardi, insomma, è, è, una, è una selezione in cui abbiamo molte volte l'occasione di tornare a casa e quindi di, manzoni, di riscoprire, eh, come dire, la lingua e i panorami che, siamo, che, che, la, che la scuola ci ha, e non solo, eh, ci ha fornito e ci ha insegnato. Quindi abbiamo tante occasioni per tornare a casa, ma ne abbiamo ancora di più per riscoprire e destrutturare un canone. È l'idea che, lo diceva lei professore, cioè i poeti spesso si citavano l'uno con l'altro come appartenenti ad una tradizione. e una tradizione che si pone su una linea temporale diversa rispetto a quella della cronaca, dei fatti che si svolgono lungo, lungo il filo del tempo. E Machiavelli che torna a casa, si mette la vestaglia e parla con eh, Tito Livio, e eh, che lo sente suo contemporaneo. Insomma, eh, in che misura questa rottura della tradizione, questo far ritornare a parlare i poeti tra di loro, Cioè, tutto sommato questo libro ecco, si può leggere come un infinito dialogo della poesia con se stesso, dei poeti tra di loro, eh, che altrimenti all'interno di una sto storicizzazione eh, troppo forte e sembra quasi scomparire. Cioè lei ha fatto rivivere quel senso machiavellico di, di, di, di, di una tradizione eterna, perenne, che continua come dire, a essere superiore rispetto al banale scorrere del tempo. Oh, mi farebbe piacere se fosse così, spero. Sia... Io ho avuto questa sensazione. Eh, come è? questo è molto rassicurante. Per quanto riguarda il canone, eh, beh, ci tengo a dire che fino a, al medio novecento le, sono presenti tutti i poeti che consideriamo classici e che sono poeti fra l'altro che anche a me come personale di lettura piacciono molto, tra i classici che, che, che ha citato. Ormai aggiungerei anche il Moretti di A Cesena, che è geniale in alcune soluzioni che così avvicinano alla, non solo alla colloquialità linguistica, ma anche alla usualità di una vicenda familiare col suocero che dopo il lauto, pasto e sonnolento e altre cose. E però ho inserito qualche voce diversa o non del tutto prevedibile. Citava prima i barocchi. Beh, secondo me i barocchi sono ancora aggravati, nell'opinione comune, da un giudizio, o meglio, da un pregiudizio, perché viene dato prescindendo dalla lettera diretta di cattivo gusto. Si dice barocco letterario, si dice cattivo gusto. Intanto eh, che sia un'etichetta che non funzioni. Molto bene, lo ricaviamo dal fatto che il barocco è anche una stagione universalmente ammirata nella storia dell'arte, dell'architettura, lì non parleremo di cattivo gusto. Se andiamo a guardare le poesie che possono essere, come è ovvio, più o meno belle, però c'è una rottura del canone tradizionale che a me sembra molto interessante. Pensiamo per esempio alle poesie rivolte a donne che hanno singoli difetti fisici, che non sono affatto poesie caricaturali, sono poesie che innovano un modello abbastanza rigido che è quello che si definiva della descrizione della descrizione femminile, per cui i capelli dovevano essere biondi, gli occhi neri, la pelle bianchissima. Ecco qui invece la bella zocca, di Sempronio e il sonetto di questa serie che ho accolto, ma ce ne sono anche altri. La bella Balbuziente, per esempio, di Scipione Enrico Messinese, che non ho inserito, oppure un'altra poesia di un poeta ancora meno conosciuto, se è possibile, il veronese Paolo Abriani, che dà voce ad una eh, balbuziente che parla appunto eh, con questo ritmo mozzo, con questo ritmo sincopato. Eh, non è che ne abbia messi tanti, ne ha messi però quattro, forse cinque, per dare spazio ad una eh, diciamo, tradizione che secondo me è meritevole di attenzione al di fuori del barocco, ma sempre pienamente appartenente al Seicento, ho inserito poi un poeta come Redi, che è un nome più noto, fu anche un grande scienziato, Redi, e che nel suo ditirambo Bacco in Toscana dà una rappresentazione vivacissima della ubriachezza di eh, Bacco che eh, non riesce a completare il discorso, ha l'impressione che tutto ruoti intorno a lui. Gioca sul brindisi eh, che si fa col calice eh, riempito di vino e la città eh, omonima eh, verso cui immagina che la nave in, in cui crede di trovarsi con Arianna sta andando. Ecco, dare una, cercare per carità di dare una rappresentazione in cui accanto al noto il 5 maggio, naturalmente c'è e non poteva mancare, ci sia l'ignoto. Faccio solo una. Eh, i classici classici con la C maiuscola ci sono perché io li ammiro ma anche perché eh, sono presenti nella memoria collettiva degli italiani. E faccio un esempio relativo ai sepolcri dove si parla a un certo punto di celeste corrispondenza, di amorosi sensi tra chi resta e i defunti. Bene Questa espressione si trova, si può usare in senso scherzoso, eh, ironico, da parte di un giornalista che alluda alla riconoscibilità dell'espressione. Io cito il brano di un giornalista che parla di corrispondenza di amorosi sensi qualche mese fa tra Renzi e Salvini. È chiaro che si gioca su una, uno scherzo che però funziona perché chi legge può anche non riconoscere Foscolo, ma capisce che si tratta di una citazione letteraria che ha questo effetto di eh, frattura, questo effetto di scintilla ironica. Ecco, e da questo punto di vista, professor Serianni, se il linguaggio poetico, è un linguaggio che ha delle eh, familiarità con il linguaggio magico, ecco, in questo caso noi assistiamo a un percorso magico di un verso, di un'espressione poetica, che si comporta come un meme cioè come un'unità di significato precisa che utilizza eh, noi uomini, le nostre letture, per manifestare e, pro e propagandarsi nel tempo, mutando significati, essendo poi manomesso in un passaggio che, come dire, anche in questo caso, prende un'altra direzione spazio-temporale. E quindi è molto bello trovarsi all'interno di questo ordito che ci offre la poesia. D'altronde questa idea dell'ordito e della piega è un'idea barocca, ecco, forse noi nei nostri tempi è, è, è, il momento barocco è un momento interessante ed eloquente, questa idea di sempre riguardare cosa c'è al di là della piega e di perdersi nei particolari, nelle continue mutazioni. Quindi eh, andare a riscoprire o a scoprire per la prima volta, per esempio, l'importanza dei poeti barocchi in questo caso è fondamentale, ecco, potrebbe essere anche uno strumento per comprendere meglio i nostri tempi ma ovviamente la poesia non ha bisogno di avere un fine per essere letta, è, è domina, è assoluta, e questo è, come dire, una banale osservazione. Ma, professor Seriani, ecco, eh, parlavamo della poesia barocca e poi arriveremo a... Eh, le faccio una domanda che serve anche a illustrare il modo in cui è composto questo libro, no? Le sue le decisioni che sono state prese nel, nell'immaginare e costruire questo libro. Cioè, la poesia barocca spesso... Ehm, viene dimenticato, poco affrontata perché è considerata difficile eh, i poeti utilizzano parole desuete eh, non sappiamo bene il significato richiede un grande sforzo, un grande lavoro eh, allora lei come com com quale quale scelta editoriale ha fatto? mi spiego meglio rispetto alle note a piedi pagina il tentativo di spiegare le parole eh, noi siamo abituati nei manuali scolastici che a volte ci sono commenti giganteschi che uno a seguire parola per parola il significato si perde poi la, quella prima impressione forte che è del linguaggio poetico ma nello stesso tempo è necessario dare qualche spiegazione mi viene in mente, lei lo scrive nella sua prefazione che Carducci quando fece eh, un'antologia scolastica di poesia rifiutò totalmente le note a piedi pagina, dicendo esistono i dizionari che gli studenti e le studentesse vadano a prendersi di questi dizionari e facciano uno sforzo ecco lei dinanzi alla presenza massiccia delle note o a annullare completamente le note e lasciare i versi così come sono nella loro eh, limpidezza e cristallinità lei che, che, che tipo di scelta ha adottato nel presentare questa antologia il, ver, il verso giusto ecco la mettevo nel verso sbagliato il verso giusto che, che è destinata a tutti i lettori, ecco, diciamolo pure, non è, non è una lettura destinata agli, agli specialisti, agli studiosi della lingua italiana, questo è un libro eh, che, che davvero dovremmo avere tutti in casa e che ci, che ci riguarda profondamente, perché è un libro da cui noi siamo parlati. Ecco, che scelta ha fatto, professor Seriani? Allora, intanto è naturale che un'antologia uh, scolastica abbondi in uh, un commento anche molto analitico, starà poi al docente, che è il mediatore culturale rispetto ai libri di testo, a illustrare la poesia senza farla schiacciare dalla erudizione delle note. Quanto a me, io dunque uh, sono ricorso ad una notazione essenziale che naturalmente non ha potuto fare a meno di chiarire gli eventuali riferimenti mitologici, perché forse la difficoltà principale oggi, anche per una persona colta ma giovane, è di identificare automaticamente che di Faon, la fanciulla, cito ancora Foscolo, questa volta da Lode, l'amica risanata, è Saffo. Ecco, io mi limito a dire Saffo, do un po' per scontato che il lettore di questo libro, se anche non sa chi è Saffo, non se lo ricorda, possa facilmente attingere notizie. E poi approfitto delle note per fornire con sobrietà, naturalmente con misura, qualche osservazione linguistica perché naturalmente il mio mestiere primo è questo. E allora anche qui faccio un esempio preso questa volta da Rolli, che è un poeta del primo Settecento, eh, abbastanza interessante nel suo genere, e a un certo punto in una poesia rivolta ad un amico inglese viaggiatore in Italia, lo stesso Rolli passò gran parte della sua vita in Inghilterra come precettore d'italiano dei figli del re. Eh, siamo in un secolo, il Settecento, che è il secolo dell'europeismo, del confronto tra realtà diverse, a un certo punto parla delle eh, ragazze che questo suo dedicatario ha incontrato nei viaggi in Italia e le definisce ninfe. Ecco, potremmo chiederci perché ninfe. La risposta è semplice: perché ragazza era una parola che in poesia non si usava, si sarebbe usata cominciata a usare solo alla fine del secolo e il più uno, uno perlomeno dei più antichi esempi lo troviamo nel Parini giocoso di poesie di Ripano e Opilino. Anche nella lingua comune ragazza si affaccia. Uh, nel Cinquecento. Dante non usava questa parola perché non esisteva. Ecco, poteva dire fanciulle, ma non poteva dire ragazza. Questo è un elemento abbastanza curioso che, su cui mi sembrava utile far riflettere eh, il lettore. E su un altro piano, passiamo questa volta ad Annunzio, poesia meritamente molto famosa, La pioggia nel pineto, dove a un certo punto lui dice la figlia dell'aria per indicare la cicala e la figlia dell'Imo per indicare la rana. Ecco, io ho fatto notare che queste formule si ritrovano nell'Ossian, va pronunciato all'italiana, di Cesarotti, questo poemetto ricavato da un falso sostanzialmente scozzese di Macpherson che eh, ricostruisce queste mitiche vicende di Ossian. In Italia si è diffusa la traduzione di Cesarotti, che è fondamentale per un certo clima eh, romantico eh, tenebroso, eccetera. E, eh, tra l'altro, Cesarotti usa proprio questa espressione, figlio dei freni, per indicare il cavallo, quindi una caratteristica inerente al soggetto che diventa che si esprime attraverso il figlio lì. D'Annunzio aveva molte letture, come sappiamo, chi lo sa se si tratta di poligenesi oppure anche di una fonte. Questo sarebbe stato troppo eh, indicarlo qui, eh, però dare questa, questo suggerimento, questo accostamento non mi sembrava male per cercare proprio da quello che lei diceva prima eh, un eh, diciamo eh, contatto con la tradizione poetica che è ovviamente molto cambiata nel tempo ma che ogni tanto presenta dei fili che ci permettono di accordare momenti e eh, poeti diversi. Ecco è esattamente questo l'ordito eh, che si manifesta leggendo il libro del professor Luca Seriani, Il verso giusto, ed è un ordito in cui da una parte, lo riassumo, usciamo dallo spazio-tempo, ci riaffacciamo alla tradizione poetica, la poesia eterna dei poeti che continuano a parlare tra di loro. Da una parte c'è la lingua che si muove su altre direzioni, con altre strade, e, e con grande sobrietà eh, il professor Serianni annota, fa, come dire, crea delle piccole piste, di percorsi paralleli che il lettore può seguire. Ehm, attraverso gli strumenti e l'inizio, la spinta eh, che il professor Seriani eh, dà a tutti i lettori e lo abbiamo detto e, e su questo vorrei tornare ancora un attimo professor Seriani c'è anche il tentativo di eh, rivedere un canone Ecco, all'interno della sua antologia per esempio lei ha meritoriamente dato molto spazio anche alle poetesse quindi alla tradizione poetica femminile no? che per una Ehm, tradizione pigra e eh, per certi versi maschilista sono sempre state un po' dimenticate all'interno delle antologie scolastiche il luogo principale dove eh, donne e uomini incontrano la poesia e iniziano a studiare la poesia ecco, ci può spiegare di questa scelta importante di questo grande lavoro di far rottura della tradizione di far riemergere invece l'importanza eh, della poesia delle poetesse? Volentieri. Dunque per quanto riguarda l'età contemporanea non ho fatto certo. altro che prendere atto della realtà perché eh, la poesia femminile è una presenza rilevante e assolutamente ineludibile quali che siano le scelte dell'antologista. Per i secoli precedenti la cosa è meno ovvia e io ho accanto a Gaspara Stampa, che è riconosciuta come poi un esponente del petrarchismo cinquecentesco, ho inserito anche Isabella Morra, che è una poetessa meno nota, molto interessante che morì fra l'altro da appena 25 anni, uccisa dai fratelli, un esempio se vogliamo di femminicidio dell'epoca, e che in un piccolo canzoniere eh, eh, lamenta soprattutto l'abbandono da parte del padre, che era un diplomatico e l'aveva lasciata, e in, aveva lasciato lei bambina o ragazza, eh, senza la sua presenza. Ed è interessante, credo, la poesia che ho scelto, rivolta al Siri, cioè al fiume che scorre presso l'attuale Valsinni in Basilicata, che si collega a un grande tema, eh, quello della fiume come simbolo di un territorio ma anche come carico di una sua, di una sua proprio simbologia specifica no? i miei sospirsi in quali spera il tebro il l'arno e il po dice petrarca per esempio e alla fine di questa poesia eh, si augura di eh, finire eh, di morire nelle acque del, del siri e poi un'altra poetessa del passato che ottenuto a, a rappresentare è Faustina Maratti Zappi, siamo ancora nel Settecento, e ci sono due sonetti che ho voluto inserire, uno che svolge un tema tipicamente eh, femminile, nella poesia femminile intendo, che è il tema della gelosia. I poeti maschi si lamentano del fatto che la donna sia irraggiungibile, non cede al loro amore, ma non perché ami qualcun altro, questo sarebbe uno smacco intollerabile. Eh, non ama nessuno, quindi neanche me, poeta, che le, le, le rivolgo la poesia. Eh, le donne in questo sono molto più dirette, quindi eh, il tema della gelosia, che pure ha dei caratteri abbastanza topici, eh, però è un tema femminile. E poi l'altro sonetto è rivolto ad un tema che non è necessariamente femminile naturalmente, ma che eh, però la Maratti tratta con particolare intensità e il dolore per la morte di un figlio bambino. Non è naturalmente solo femminile perché viene subito in mente Carducci eh, di pianto antico che pur amando io Carducci, oltre quei di Barocchi, non ho inserito, lo diamo un po' per noto, ho inserito un altro sonetto di Carducci, ugualmente molto noto, Funere Mersit Acerbo, sullo stesso tema della morte del figlioletto Dante, ed un'altra eh, poesia meno nota questa volta, Ave, in cui Carducci eh, tocca con delicatezza e con un equilibrio veramente classico della morte di un adolescente, figlio della sua eh, amante Carolina Piva Cristofori, eh, cantata col nome classico di Lidia, è eh, morto a 15 anni di tifo, in cui forse rivive l'antico dolore del padre. Dico questo della morte di un bambino perché per noi oggi è una tragedia di cui difficilmente potremmo immaginare l'eguale. Per eh, il passato però era un'evidenza assolutamente messa in bilancio perché una parte non trascurabile di bambini moriva o in quella che si chiama l'età perinatale oppure anche nell'infanzia. C'è, eh, Su questo chiudo questa risposta a Roma dove vivo nel eh, Policlinico, l'antica clinica pediatrica che ha come epigrafe questa frase «In puero homo» è un latino facilissimo, nel bambino c'è l'essere umano. Ma noi oggi ci chiederemo ma che cosa vuol dire, che cosa ci deve essere nel bambino? Certo non un cane o uno smartphone, ma per forza c'è l'essere umano, ma si tratta di un'ammonizione ai medici a curare con particolare attenzione i bambini perché... Eh, la morte di un bambino è comunque la morte di un essere umano oggi noi veramente non avremmo bisogno di una raccomandazione del genere che risale a poco più di un secolo e mezzo fa e che ci fa capire quanto certi valori di riferimento cambino. Ecco questa eh, sua risposta professor Seriani è, è importante perché ci dà un altro punto di vista in cui noi possiamo leggere, rileggere la tradizione poetica, quello appunto di riscoprire eh, la relatività di certi, di certi valori come si mutano nello spazio del tempo e come siamo arrivati oggi invece eh, a sposarli questi valori questa idea della morte del bambino io guardi qui io l'ho mostrato prima della diretta ho la prima edizione del mondo salvato dei ragazzini di Elsa Morante che è uno dei miei libri, eh, dei miei libri preferiti ecco questa eh, lei le ha deciso per esempio qui andiamo verso la poesia contemporanea di inserire eh, la poesia con cui si apre questo libro di Elsa Morante, è un libro che ha molte cose, è, è un manifesto, è un proclama, è una, una chiave magica, come diceva la stessa Elsa Morante. Con questa, questo libro si apre con una poesia che lei ha eh, inserito nella sua antologia, che è Addio, in cui Elsa Morante si rivolge a Bill Morrow, questo pittore con cui lei ebbe un rapporto molto stretto, molto forte e molto, molto intenso. E lì è, è interessante perché lei parla della morte di Bill Morrow e ne parla utilizzando immagini legate all'infanzia. E su questo poi lei, nella, nella breve introduzione con cui per ogni poesia c'è una breve introduzione che riepiloga la vita eh, dell'autore, che dà un po' il senso eh, eh, di questo lavoro, le punta proprio l'attenzione, cioè chiede a noi lettori di fare attenzione eh, rispetto all'utilizzo di queste immagini infantili legate alla morte di un ragazzo. Infatti, se noi non sapessimo qual è stata l'occasione che ha determinata la nascita di questa poesia potremmo pensare piuttosto alla morte di un ragazzo perché Elsa Morante sottolinea questi aspetti e lo fa in genere per il suo particolare modo di percepire l'infanzia e la giovinezza come un mondo di eh, ragazzini per usare il titolo di un libro a cui lei teneva molto eh, lo definì pochi anni dopo come il più bel libro che aveva scritto, naturalmente non è detto che che gli autori: eh, ma io sono d'accordo con Reissamoranti, no, il suo più bello però... in assoluto. <ride> per e, ecco, ma non... nella storia eh, che, quando uscì di lì a poco eh, nel 74, non piacque in generale, i critici che la giudicarono populista, eh, eh, la storia nasce. Eh, di, di, di, diciamo nell'esordio della storia, c'è una scena di violenza da parte di un uh, giovane soldato tedesco. E Morante usa per uh, riferirsi a questo che è un eh, prevaricatore naturalmente che però lei vede nella sua debolezza tutta una serie di immagini simpatetiche eh, no? a un certo punto si addormenta dopo aver consumato lo stupro e eh, osserva la morante eh, i sogni che poteva fare erano quelli all'incirca di, di un bambino di otto anni no? c'è cioè questa idea di rappresentarlo anche nel momento della violenza che naturalmente subisce quella che Lamorante chiama la tragedia che dura da 3.000 anni, la storia, eh, c'è anche questa idea di rappresentarlo nella sua fragilità, nella sua debolezza. Questo è un aspetto eh, interessante, tipico del mondo anche narrativo della Lamorante. Ecco, e questo esempio, professore, eh, riagganciato al ragionamento che lei ha fatto precedentemente, ci spiega anche come sia possibile eh, ritornare alla poesia, alla lettura della poesia attraverso questa l'antologia che, che lei ha preparato, eh, appunto anche in una chiave eh, sincronica, so, non soltanto diacronica, cioè ci sono alcuni temi eh, che, che poi possono tornare in maniera carsica eh, secoli più avanti in altri contesti che eh, avendo la possibilità di avere uno sguardo su cento poesie. Scelta della tradizione italiana possono, possono emergere molto facilmente. Quindi eh, questo ci spiega che sono possibili, davvero possibili tante percorsi di lettura. Ecco, non è necessariamente un libro che si può leggere eh, in maniera eh, consecutiva, no? cercando di vedere nel tempo come è cambiata la poesia italiana. Ma si possono trovare all'interno di questa, di questa tradizione dei portali spazio-temporali in cui certe immagini, certe metafore, certe sensibilità risuonano tra di loro eh, al di là del tempo che è trascorso tra di loro, a me questo sembra questa possibilità di eh, vivere un'uscita dal mondo eh, mi sembra una delle grandi chiave, eh, chiavi per leggere, per leggere il suo libro è che il suo libro ci offre ci offre perché con la scelta di cento poesie eh, davvero una scelta intelligente di cento poesie beh questo ci, ci dà tutti la possibilità di trovare percorsi, di utilizzare queste poesie anche come macchina per pensare. Eh, professore ma ci vuole spiegare qualcosa di più sul criterio con cui lei ha selezionato queste cento poesie perché è ben complicato io non oso immaginare le nottate eh, le telefonate magari di colleghi amici con i quali lei magari si confrontava in questa scelta dicendo, no professore ma devo aggiungere questa poesia questo poeta perché non l'ha fatto ma quello è più importante di quell'altro io personalmente me la sono un po' presa perché non c'erano i sonetti di Tommaso Campanella che per me sono un vertice assoluto ma insomma la selezione lei nella prefazione, l'ho detto prima risponde in maniera molto sobria, ironica, intelligente eh, a tutte le possibili obiezioni Ecco, ma quest'idea di, eh, di selezione come è stata e su quali criteri lei eh, ha lavorato e si è mosso? Allora un criterio è quello di considerare Comunque di rappresentare comunque i poeti in classici per comune riconoscimento anche quanto ad altezza artistica eh, su Dante non, non, non, non ci piove il caso di dire no? come scriverei nella prefazione Dante Dante cioè. Dante Dante quindi è tale anche per me. L'altra è quella di rappresentare vari generi, quindi c'è la poesia giubleresca col detto del gatto lupesco che è anche un testo abbastanza interessante, insolito per la nostra sensibilità, per le nostre conoscenze. C'è la poesia, ancora restiamo nel Medioevo, la poesia religiosa con Jacopone da Tobi. E Quindi c'è l'idea di una rappresentanza sufficientemente varia perché la poesia eh, può dire tante cose e può anche scherzare ovviamente viene subito in mente Ariosto per cui ho scomodato eh, lo Splatter nella scena che ho, che ho così ospitato di eh, Orlando impazzito che fa stragi inverosimili eh, uccidendo tutti quelli che gli capitano a raggio eh, su, su, sotto le, le mani e poi ci sono eh, anche altri poeti che eh, insistono sull'elemento del gioco. Quindi rappresentare il più possibile una varietà di voci e naturalmente eh, poi eh, fondarsi, questo era inevitabile, anche sul mio personale, quindi discutibilissimo gusto di lettore. Questo gusto è discutibile in assoluto, diventa assolutamente eh, eccepibile per quanto riguarda il secondo novecento. Direi che fino a Caproni possiamo tutti essere d'accordo. Dopo Caproni <ride> si apre un baratro perché un po' non c'è nessun canone prestabilito, eh, un po' sono io stesso come esperienza di studio che muovo meglio nell'Ottocento o nei secoli precedenti che non nel contemporaneo, quindi confesso anche che alcune scelte sono dettate dal limitato raggio delle mie conoscenze. Detto questo, sono, eh, così, mi offro come un doverosamente un San Sebastiano alle frecce che mi possono essere scoccate su tutto naturalmente, non sono io a dire su che cosa, ma su questa scelta dei contemporanei che sarebbe stata comunque eccepibile. Ci tenevo però a chiudere con dei viventi. L'ultimo poeta antologizzato, il numero 100, è Enrico Testa, nato nel 1956. Questo per rappresentare un percorso ancora in atto ed è lo stesso motivo per cui nell'introduzione cito anche Uh, poeti uh, che non sono letterati, cito due studiosi molto affermati nei loro campi, l'economista Tutino e il fisico Dopplicher, ma alludo anche ai poeti della Domenica che certamente loro stessi per primi non pensano di, suppongo, di sfidare di mille secoli il silenzio. Torna ancora foscolo, ma eh, che però dedicano alla poesia tempo, impegno e anche passione. Questo secondo me è un elemento importante dal punto di vista sociologico, se posso dire, perché eh, se la poesia non interessa più a nessuno, allora davvero dobbiamo prendere atto che è morta. Se invece interessa ancora, e anche se una parte notevole di quelli che scrivono poesia non fa della buona poesia, ma questo avveniva anche nel passato, non è che nel passato chiunque scrivesse un sonetto imbroccava la strada giusta. Ecco, Questo è un segno direi di vitalità ancora della poesia, che la poesia ha ancora qualcosa da dirci. E infatti, eh, professor Seriani, nella sua, nella sua prefazione, una delle parti proprio più, più, più dolci è la parte finale, in cui lei le dedica spazio proprio a dare una carezza ai cosiddetti poeti della domenica, no? a questi eh, meravigliosi a volte disastri letterari totali, ma che mantengono appunto forte e vivo questa esigenza di espressione più potente, no? più autentica e che comunque viene continuamente cercata e poi certo è la storia, è il canone eh, a, decidere, a decidere chi ce la fa, chi non ce la fa chi potrà riemergere ma insomma i poeti si pongono da un'altra parte della storia e hanno pazienza e tempo e questa carezza che lei dà è molto bella ma come anche la carezza che lei ha dato per esempio un grande poeta come Totti Shaloia che lei ha voluto inserire nell'antologia nell no? insomma quindi è un libro questo il verso giusto, questa antologia di cento poesie italiane scritte dal professor Luca Serianni per la terza, è un libro che è pieno di sorprese, è pieno di divertimenti, è pieno di carezze, è pieno di stupori, è piena a volte di pagine molto dolorose. Ecco, tutte presentate però con quella sobrietà, con quel senso della misura che è una delle regole del linguaggio poetico per definizione. Quindi è un libro che si muove, come dire, è un'antologia, ma è un'antologia non solo poetica, perché all'interno contiene delle poesie, ma un'antologia poetica nel suo modo, nel suo modo di porsi ecco, nella misura, nel garbo con cui si presenta ai lettori e al giudizio dei lettori e al piacere dei lettori Professor Serianni, io sono molto felice di averla rincontrata, di aver fatto questa conversazione eh, io, con lei la... eh, leggete il verso giusto e ringraziamo anche la casa editrice la terza che ci ha ospitato certo. E ringraziamo anche tutti quelli che si sono connessi. E ovviamente ringraziamo tutte le persone che si sono connesse. Grazie professore, grazie. a prestissimo a e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. Arrivederci, grazie.